Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta pistacchiosa. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più 6 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono nutella sciolta a bagnomaria, biscotti secchi al cacao, latte, rum, farina di pistacchi e granella di pistacchi. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti. Vediamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 6. Andiamo un po' sul fondo del boccale. Adesso aggiungiamo il latte, la farina di pistacchi, il rum e la nutella. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 50 secondi. A velocità 4. Il composto è pronto. Adesso lo trasferiremo in una tortiera con apertura a cerniera del diametro di 20-22 cm. Abbiamo rivestito il fondo con carta da forno e messo nei laterali eh, un foglio di acetato. Adesso con l'aiuto di un cucchiaio lo stenderemo per bene. Adesso riponiamolo in frigorifero per 5-6 ore o una nottata. Trascorso il tempo... Abbiamo ripreso la torta dal frigo, adesso la rimuoveremo dallo stampo e andremo a decorarla. Prendiamo un po' di latte e spennelliamo leggermente la torta. Adesso completiamo con la granella di pistacchio. A questo punto la torta è completa. Torta pistacchiosa, grazie e alla prossima ricetta.